Ringraziamo il finanziamento da parte del, del Consiglio regionale e quindi del, eh, promosso dal Presidente della Commissione Emanuele Marcovecchio e in collaborazione con Forfair ma anche con TUA perché noi abbiamo la fortuna di avere TUA e quindi Sangritana sia come socio della fondazione ma anche comparatore regionale quindi abbiamo la possibilità di eh, dare ai ragazzi di far toccare ai ragazzi con mano quello che è il trasporto ferroviario.